Nessuna esitazione, nessuna paura. Se sei vittima di violenza o abusi verbali o fisici, raccontaci la tua storia in totale anonimato. Chiama il numero 114 o informati sul sito www.114.it. Esci dal buio, chiedi aiuto.